Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale, sono Daniele, sono un e-commerce manager e ti parlo di dropshipping sui marketplace, l'unico in Italia che ne parla e oggi voglio parlare con te di Facebook marketplace, su dropshipping su Facebook marketplace, se funziona, se è profittevole, e quello che ho imparato io in questi ultimi due mesi, quindi resta qui. Ciao a tutti eh, benvenuti, se è la prima volta, o bentornati se già mi seguite. Oggi andiamo ad affrontare un argomento abbastanza nuovo in Italia, ma non molto nuovo in America. Da un po' di mesi in America già se ne parla, ne parliamo e testiamo. Eh, ho testato io stesso su dropshipping su Facebook Marketplace, ma prima facciamo un passo indietro, perché sicuramente eh, sarà la prima volta che ne senti parlare, perché eh, immagino che se il mercato italiano in Italia non se ne parla, o ben o meglio, nessuno parla in Italia del dropshipping sui vari marketplace, oltre a me, forse qualche altro che si è avventurato, ma non ho trovato nessuno che affronta l'argomento in maniera eh, completa. Quindi probabilmente non sai di cosa sto parlando. Ti spiego, Facebook ha, da, ha lanciato già da diversi anni il marketplace di rivendita dell'usato. Eh, questo dovresti saperlo, dove, dovremmo saperlo tutti quanti. Ora, inoltre, Facebook ha ah, da poco lanciato in America, la possibilità di avere un checkout all'interno del marketplace e avere una vetrina come azienda o come comunque come rivenditore sul marketplace, o meglio la vetrina ciò cioè per avere anche in Italia, ma in Italia ancora non c'è il checkout integrato. Cosa significa avere il checkout integrato? Significa che le persone possono pagare direttamente su Facebook e tu puoi spedirlo un po', come si fa con eBay, come si fa con Amazon, eh, Aliexpress, eccetera quindi un vero e proprio ecosistema di, eh, di rivendita all'interno di Facebook sappiamo bene che Facebook è il social network più grande al mondo eh, e quindi ci dà una visibilità elevata ora, eh, detto questo cerchiamo un attimo di capire se funziona il dropshipping su Facebook se poi la risposta è secca, così esci dal video, la risposta è sì se ti interessa approfondire, ora ne parliamo. Però, prima iscriviti al canale, metti like, abilita le notifiche, così mi aiuti a farmi spingere dall'algoritmo di YouTube. Mi motivi, ti porto sempre più video e prendi sempre più valore. Ma se non metti, se non metti like e non ti iscrivi, ovviamente non ho l'input di continuare a fare video. Grazie per esserti iscritto, e continuiamo l'argomento. Ora, cosa succede? In Italia, che okay, comunque in molti mercati ancora questo sistema non è disponibile. E in America, dove è disponibile, è molto difficile essere approvati come business, ma questo non significa che non si può fare. Ci sono dei metodi alternativi su come fare dropshipping su Facebook e ora ti spiego. Ti racconto anche la, la mia esperienza e l'esperienza di altre persone che conosco e vediamo se è valido. Ora. Cosa si può fare, visto che il checkout, quindi in termini Facebook è difficile e complicato da avere, anche perché devi, essere, devi avere un account USA e devi essere abilitato, non tutti sono abilitati, e poi fornire documentazione, puoi fare un'altra un cosa, c'è un metodo alternativo per fare dropshipping su Facebook senza essere abilitati a, come business e senza avere il checkout. Allora, prima di tutto ci serve un account Facebook USA o, o comunque... Eh, spostare un account datato su USA si trova in vendita a pochi euro. Account datati eh, dopo che fai questo, potrai inserire gli annunci in America perché? Dico in America perché in Italia la, la possibilità di spedizione non è attiva, era attiva fino a poco tempo fa, poi l'hanno rimossa. Non so per quale motivo. Cosa, cosa intendo? quando vai a mettere in vendita un articolo su marketplace di facebook cioè ci dovrebbe essere una sfonda che dice articolo disponibile per la spedizione okay? se questo è indispensabile perché se noi non abbiamo questa spunta l'articolo risulterà solo nella zona dove noi abbiamo impostato la località dell'articolo eh, quindi ci interessa avere questa opzione siccome in Italia l'hanno attualmente rimossa ci riferiamo al mercato USA che tra l'altro è anche il mercato più grande Resta fino alla fine perché se no non capirai come mettere il chat out anche se non sei abilitato, perché ora te lo spiego. Quindi, dopo che riusciamo ad avere l'account USA, ragazzi, quello che dobbiamo andare a fare è andare a inserire gli oggetti in un fornitore Amazon. Amazon funziona davvero bene ma anche Walmart. Eh, Noi abbiamo fatto i test con Amazon, eh, conosco persone che hanno lavorato con Walmart con risultati, ragazzi cioè ha um, risultati che con 70-80 oggetti ci chiedi su 70-80 dollari al giorno, ok? Eh, quindi molto molto profittevole. Questo eh, è rapportato da dropshipping su Amazon, dropshipping su Iberia, abbiamo bisogno di molti più oggetti quindi cosa facciamo? andiamo a inserire gli articoli su Amazon e ovviamente qua nasce la domanda ma come inseriamo questi articoli? manualmente o c'è qualche forma di automatizzazione? fino a poco tempo fa dovevamo farlo manualmente ma da poco su autops.com è stata rilasciata un'estensione adatta al Facebook Marketplace Dropshipping che vi permetterà con per pochi clip di importare un prodotto da Amazon al marketplace di Facebook in maniera automatica, descrizione, fotografie e tutto. Attenzione, valido solo per l'America, che Stiamo parlando di mercato americano. Questo è un pool ehm, un programma assolutamente esclusivo, eh, disponibile solo su AutoDS, non lo trovate in nessun altro posto, è l'unica azienda che al momento si è avventurata a fare questo. Eh, quindi possiamo tonalizzare l'importazione dei prodotti. Quali sono i vantaggi di Facebook Marketplace? Che è gratuito, nessuna spesa, nessuna spesa di elaborazione, nessuna commissione di inserimento di articoli, nessuna restrizione, o meglio è difficile essere ristretti e sospesi. Poca concorrenza, i block shippers perché il è un mercato relativamente nuovo, quindi vi sto portando un'esclusiva che potete iniziare e crescere nel tempo. Ok, allora, abbiamo capito questo, andiamo a inserire gli articoli per esempio da Amazon, quindi quando un cliente comprerà su Facebook noi ordiniamo l'articolo da Amazon, qua arriviamo nella domanda essenziale, come facciamo a far pagare i nostri clienti, visto che non siamo abilitati ad avere il checkout su Facebook? Ci sono due modi, okay? il primo è ovviamente Paypal, quindi quando un cliente vuole acquistare clicca acquista, eh, contatti il venditore eccetera, chiudi la vendita eh, e lui inserirà il suo indirizzo tu potrai mandare un messaggio al checkout indicando il tuo indirizzo PayPal dove inviare il documento e il pagamento come beni e servizi, se invece voi vuoi fare pagare gli acquinti come carta di credito, c'è un trucco, quello che vuoi fare è registrare un negozio su Shopify, vai su shopify.com, registra un negozio, se non sai come farlo cerchi delle guide, io riporterò dei casi studio su Facebook a breve, sono già nella stretta YouTube, dove farò vedere anche all'alto pratico come fare tutto questo quindi ti registrerò su Shopify, importi i prodotti che hai importato su Facebook, su Shopify o manualmente utilizzando sempre l'automatizzazione di DS, che è disponibile anche per Shopify quindi importi i prodotti che hai importato su Facebook, su Shopify e crei una vetrina di checkout, quindi non ti interessa pubblicizzare Shopify, non ti interessa girare le ads, Facebook, non ti interessa portare traffico su Shopify, semplicemente quando inserisci tu il link del checkout di quel singolo prodotto nell'automatizzazione di Facebook quindi quando un acquirente cliccherà acquista l'articolo inserirà il suo indirizzo verrà reindirizzato alla pagina del checkout di quel prodotto su Shopify e potrà elaborare il pagamento in, utilizzando la carta di credito e i vari processi di pagamento di Shopify quindi queste sono le soluzioni in questo modo non avrei bisogno di mandare documentazione a Facebook di passare al al, al processo di approvazione da parte di Facebook come business per avere cacauto integrato che può richiedere fino a due mesi ragazzi io ancora sto combattendo per essere approvato su Facebook è davvero davvero difficile quindi facendo questo eh, puoi eh, diciamo come si dice oltretassare questo problema e avere un sistema su Facebook su Facebook è un sistema che funziona, è altamente automatizzato, non sarà automatizzato al 100%, ma sei a un buon 80% e ti assicuro che utilizzando mh, questo metodo puoi fare davvero buoni profitti in questo momento quindi ricapitolando i molti prodotti da Amazon da Walmart o da qualsiasi marketplace su Facebook utilizzando l'estensione AutoDS o manualmente mh, utilizzo una, una località approssimativa negli USA e mette delle a di spedizione. se utilizziamo ci cioè di spedizione veloce. Queste sono ovviamente tutte impostazioni soggettive che dipendono da te. Una volta che hai fatto questo, imposti i metodi di pagamento, così che gli acquirenti, quando cliccano acquista ora, vengono reindirizzati al metodo di pagamento, via Paypal o tramite Shopify e automat automatizzi il processo. Gli acquirenti acquisteranno il tuo prodotto, ti pagano, tu acquisti il prodotto dal tuo marketplace fornitore come Amazon e lo spedisci all'indirizzo del cliente indicato su Facebook. Ragazzi! Eh, ovviamente appunto questo, questo è un mercato in esplorazione quindi possono esserci cambiamenti, vi terrò aggiornati la cosa si può evolvere, sia in positivo che in negativo lo vedremo ma se volete testare nuovi mercati, nuove nicchie quasi a costo zero questa è un'ottima opportunità fatemi sapere nei commenti se vi interessa ehm, approfondire il discorso di Facebook ma anche di altri posti alternativi perché vi ricordo che nessuno eh, vi parla di queste cose, vi parlano solo di Shopify Shopify ragazzi ma Shopify non è l'unico modo per fare soldi non è l'unico modo per fare dropshipping finiamola con questa mentalità dei market, marketplace hanno traffico, hanno centinaia di milioni di persone che vengono gratuitamente dentro tuo negozio, dobbiamo imparare a utilizzare e a sfruttare questi vantaggi strategici. Se vi interessano questi argomenti, fatelo sapere nei commenti, ricorda di iscriverti al canale e ti aspetto al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!